Proviamo a vedere qual era la situazione politica in Europa negli anni 30, partendo intanto dalla Germania itineriana e dal suo espansionismo, passare poi all'Unione Sovietica e al cambio di politica che avvenne in questi anni, in Francia dove nasce un governo di Unione Popolare e infine in Spagna e proprio poco prima di questi anni era passata dalla monarchia alla repubblica. Ma torniamo allora alla Germania. L'espansione della Germania hitleriana faceva parte dell'ideologia nazista che prevedeva una politica estera aggressiva. Le motivazioni di questa situazione sono naturalmente tante, però sarebbe bene, a questo punto, andare a ripassare anche i trattati di pace che sono stati fatti alla fine della Prima Guerra Mondiale per la Germania. Sono proprio infatti questi trattati di pace che provocano per la Germania eh, delle perdite territoriali. Poiché si riteneva che queste perdite territoriali fossero ingiuste, nasce il presupposto che per la Germania ci sia la necessità di ottenere uno spazio vitale, il Lebensraum. Uno spazio vitale che serviva essenzialmente a due cose. A garantirsi un adeguato sviluppo, ma anche alla sopravvivenza stessa della nazione tedesca. Così, se noi consideriamo le nazioni intorno alla Germania in questi anni, vedremo che nel giro di due anni, dal 1936 al 1938, Renania, Austria e Sudeti vengono occupati dall'esercito tedesco, tra l'altro senza sparare un colpo. Perché? perché c'è il consenso delle potenze europee, Francia e Gran Bretagna, le quali temevano lo scoppio di un nuovo conflitto e concessero questi territori. Eppure nel 1939 Hitler rivendicò anche la città di Danzica con quel cosiddetto corridoio polacco che sarebbe servito a collegare la Germania alla Prussia orientale. E veniamo all'Unione Sovietica. Che dovete modificare la sua politica estera perché fino al 1934 l'Unione Sovietica aveva detto no alla collaborazione, alla partecipazione a governi liberali o socialisti dei partiti comunisti europei perché secondo l'Unione Sovietica il fascismo e la socialdemocrazia erano avversari di pari pericolosità per il comunismo. Però che cosa successe? Che per esempio in Germania proprio questa contrapposizione tra socialdemocratici e comunisti aiutò Hitler nella sua conquista del potere. Così nel 1935, nel congresso del Comintern, abbreviazione di comunismo internazionale, che si tenne a Mosca, venne cambiata la linea politica e si elaborò la strategia dei fronti popolari, che dicevano in pratica sì alla partecipazione a coalizioni di governo insieme ai socialisti o altre forze democratiche proprio per opporsi al fascismo. Ma veniamo adesso alla Francia, dove le formazioni di estrema destra erano minoritarie, però erano anche molto attive. Per questo motivo nel 1936 il partito comunista, quello socialista e quello radicale, un patto politico perché in quell'anno ci furono le elezioni e in questo modo uniti ottennero la maggioranza e riuscirono a formare un governo quello che si chiama un governo di coalizione cioè di unione che era presieduto dal socialista Léon Blum. Questo governo durò soltanto due anni ma si fece promotore di molte riforme economiche importanti, l'aumento dei salari, per esempio, la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore e il diritto a delle ferie retribuite. Passiamo adesso alla Spagna. La Spagna durante la prima guerra mondiale era rimasta neutrale, però era anche un paese molto arretrato e da tempo era ai margini dello sviluppo economico e sociale dell'Europa. Nel 1923 il re, che era Alfonso XIII, affida il governo a un generale dittatore. Questo generale si chiama Miguel I de Rivera. Il suo regime però dura molto poco. Il dittatore lascia il potere e quando ci sono le elezioni municipali, nel 1931, c'è il clamoroso successo dei repubblicani e, in generale, delle sinistre. Per questo motivo, subito dopo, il re Alfonso III si ritira in esilio. A questo punto la monarchia non esiste più e in Spagna viene proclamata la Repubblica. Il nuovo governo imposta una politica di rinnovamento e anche una politica di riforme e nonostante questo in questo paese si aprono anni di gravi tensioni sia sociali che politiche. Per esempio ci furono rivolte dei operai, ci furono le rivolte dei minatori che chiedevano delle riforme più radicali ma sul versante opposto si mobilitano anche i gruppi come i latifondisti, l'esercito stesso il clero cattolico. Questi ultimi gruppi infatti si sentivano in qualche modo danneggiati da questa Repubblica e quindi protestavano. Nel 1936 comunque alle elezioni vince un fronte popolare. Anche questa volta è un fronte popolare composto da socialisti, repubblicani, radicali e comunisti. Ma è proprio a questo punto che si contrappongono al fronte popolare le forze reazionarie che decidono di passare all'azione armata. È insomma la guerra civile. Una guerra civile... Che dura dal 1936 al 1939 e che è importante perché supera la dimensione nazionale, diventa il primo atto dello scontro internazionale tra il fascismo e le forze democratiche e antifasciste. Si vedrà, per esempio, che a sostegno delle forze fasciste del generale francisco franco che era insorto contro il governo arrivano benito mussolini dall'italia e adolf hitler dalla eh, germania entrambi inviano armi e truppe sul fronte opposto ci sono invece solo dei volontari tanti provenienti da tutta europa formano quelle che si chiamano le brigate internazionali però in sostanza Francia, Gran Bretagna e anche Unione Sovietica fanno ben poco per aiutare i repubblicani spagnoli. Bisogna aggiungere che la guerra civile spagnola si caratterizza per una spaventosa ferocia, perché in questa guerra si manifesta senz'altro la contrapposizione ideologica, politica. Ehm, religiosa però fu anche una contrapposizione di classe cioè la borghesia contro il proletariato i ceti abbienti contro i ceti non abbienti e quindi da una parte e dall'altra ci furono massacri di civili inermi eh, di religiosi eh, vendette politiche ed esecuzioni collettive piano piano però la zona controllata dai repubblicani si restringe sempre di più fino a quando nel marzo del 1939 il generale Francisco Franco entra a Madrid e praticamente eh, conclude la guerra civile. A questo punto in Spagna inizia una dittatura fascista che durerà fino a metà degli anni 70 del Novecento. Bene, è questa situazione generale, ma in particolare è l'aggressività dei regimi fascisti, a spingere il mondo verso la guerra. Vediamo in particolare una cosa. La guerra di Spagna contribuisce a spingere la Germania nazista e l'Italia fascista verso quell'alleanza che viene chiamata l'asse Roma-Berlino nel 1936. A partire da quell'anno inoltre, la scena politica mondiale viene scossa da una serie di avvenimenti che manifestano l'aggressività dei regimi fascisti o autoritari. La Germania, l'Italia e il Giappone si uniscono infatti nel patto anti-Komintern, vale a dire anti-Unione Sovietica, nel 1936. È lo stesso anno in cui Hitler, come abbiamo visto, occupa la Renania, che era una zona smilitarizzata secondo il Trattato di Versailles. L'anno dopo, nel 1937, il Giappone entra in guerra con la Cina, in luglio, mentre l'Italia esce dalla Società delle Nazioni in dicembre e l'esercito nazista entra in Austria nel marzo del 1938, la annette senza incontrare alcuna resistenza, anzi con il voto popolare degli austriaci. L'Italia segue la Germania nella politica razziale anti-ebraica con le leggi razziali del 1938, in luglio. Che cosa rimane ancora da dire? Che la società delle nazioni ormai non conta più nulla trattati firmati dopo la prima guerra mondiale non sono stati rispettati perché la Germania li ha ignorati. I governi delle due principali democrazie europee sono paralizzati, incapaci di trovare una linea contro l'aggressività di ITER, ma pensano di poter ancora salvare la pace con ulteriori concessioni. Così nel 1938, in settembre, si svolge a Monaco una conferenza. A questa conferenza Partecipano i rappresentanti di Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna. E a questa conferenza Hitler pretende una zona della Cecoslovacchia, che abbiamo nominato all'inizio, i Sudeti, abitata da una forte minoranza tedesca. A Monaco, Francia e Gran Bretagna gliela concedono, pensando che le cose si possano fermare a questo punto. Ma noi sappiamo che già nel 1939. ITER va oltre, occupa Boemia e Moravia che diventano protettorato di Boemia e Moravia, sono le principali regioni della Cecoslovacchia anche perché in questa zona ci sono vasti insediamenti industriali, siderurgici, minerari, officine e il disegno di annessione era già stato fissato in una serie di azioni politiche chiamate con il nome di Piano verde, un piano segreto che adesso viene messo in atto. Intanto, anche Mussolini decide di muoversi. Nel 1939, in aprile, l'Italia occupa militarmente l'Albania, sulla quale va già il protettorato, e un mese dopo, in maggio, viene stipulato il patto d'acciaio. Rispetto all'asse Roma-Berlino, è una vera e propria alleanza militare tra i due paesi, nell'eventualità di una guerra che è ormai è imminente.